ciao benvenuti in questo video oggi proveremo il Razer the Tudder V2 la versione cablata quindi la versione con il cavo mi raccomando seguitemi su telegram perché ogni volta che faccio qualcosa mando sempre il link lì prima di iniziare però ricordatevi di lasciare like e ovviamente di iscrivervi al canale è importantissimo dai cosa vi costa farlo quindi forza like e iscrizione ora potete godervi il video eccoci qua siamo su Fier Games perché iPixel è Offline, come vedete, è in manutenzione Quindi facciamo una Bedros qua E poi magari ci spostiamo Comunque, questo mouse, com'è? Beh, qui c'è il modello vecchio Esteticamente non c'è Questa grande differenza Effettivamente, il vecchio modello È totalmente liscio, mentre... Questo qua è come se avesse dei grip su, Sui tasti Cioè i tasti non sono lisci ma sono ruvidi Una cosa molto importante è che questo mouse È molto più leggero rispetto al modello vecchio Infatti all'inizio mi trovavo un po' così Però per il resto devo dire che funziona bene I click rispondono bene L'altro mouse visto che ce l'ho da ormai Tanti anni I click sono diventati abbastanza duri Quindi faccio un po' fatica a cliccare Però con questo devo dire che I click sono davvero morbidissimi L'unica cosa che mi lascia un po' così, come ho detto prima, è il fatto che sia davvero leggero. Se lasciate tantissimi like, il prossimo video sarà sul Detader V2 wireless. Quello pesa un po' di più siccome ha la batteria. Consigliatemi anche altri mouse da portare sul canale Adesso andiamo a prendere un po' di diamantini Perché ci servono Assolutamente Intanto che faccio il ponte ne approfitto per ricordarvi Di seguirmi su Instagram Perché faccio delle cose Non so bene cosa ma faccio delle cose Voi per sicurezza andatemi a seguire Ora qua ci facciamo sharpness Ok E intanto facciamo un paragone con quest'altro qua Beh sì Il glorious è leggero Leggermente più leggero, però più o meno siamo lì, penso che la differenza sia di 5 grammi Poi per sicurezza vi metto tutte le informazioni sullo schermo riguardante il peso Dunque in questa partita come ci dobbiamo comportare? Io prenderei un altro diamante così facciamo fatica da scavo E poi andiamo a prendere i diamanti di quella isola laggiù Dov'è? Eccola qua, fatica da scavo Bene bene bene Andiamo a prendere i nostri diamanti Presto presto presto non c'è tempo da perdere Fast bridge fast bridge fast bridge Con questo mouse uh, lo faccio meglio Perché come ho detto prima il click è più morbido E quindi sì riesco a fare i ponti meglio Meno male perché casco davvero sempre Adesso non ho più scuse per cadere Sa ora ci facciamo protection Però qua non ci sono i mercanti Proprio del piede Più che il piede era il polpaccio No prima di fare protection andiamo a prendere gli altri diamanti qua Io sono un collezionista di diamanti attenzione Tara, cosa fai? Tara sta perdendo la testa. Ah, ma siamo rimasti in due, ma com'è possibile? Non ho fatto niente. Ma che devo fare? Mi devo lamentare? No, che non mi lamento, meglio così. Anche perché sono scarso, quindi... Ma ce l'ha il letto, sì ce l'ha il letto. Ma è così forte, gli ha eliminati tutti lui. Hm, interessante. Come arrivo nella sua isola? Di qua c'è il blu. Mentre laggiù chi c'è? Andiamo a controllare. Magari è nell'isola subito lì a fianco. Però è un po' improbabile perché sennò avrebbe già fatto il collegamento. Ecco, infatti lì c'è... C'è l'isola del bianco. Ok, è al centro, l'ho visto, l'ho visto. Ho visto le particelle. Stavo facendo il ponte, ecco, infatti. Torniamo fast fast nella nostra base. Oppure possiamo collegarci da qua? Gli facciamo un agguato. Spero soltanto di arrivare prima. Perché fare pipi sui ponti non è il mio forte. No, forse non è intenzionato ad attaccarmi, ma di farmare smeraldi. Dove è andato? È su? Oh caspita, non lo vedo. Sarà qua sopra. No, non è qui. Che abbia finito i blocchi e sia tornato indietro. Uh, che tuffo. Mettiamo le cose che abbiamo raccimolato nella chest. Bene, ora torniamo al centro e vediamo di affrontare in PvP il nostro avversario che sta tornando nella base del blu. Per quale motivo? Qual è il suo piano? Forse vuole farmare il più possibile prima di attaccarmi? Non sarebbe una cattiva idea, però io potrei fare lo stesso per non renderti le cose facili. Infatti ora mi farò l'armatura in diamante. Vediamo chi la spunta. Eccola qua, armatura in diamante fatta. Però se riusciamo a fare protection 3 sarebbe ancora meglio. La facciamo durare di più questa partita. Oh caspita, mi manca un diamante. Allora vediamo se lui è tornato al centro. Mm, non lo vedo, dove può essere? Eccolo, l'ho visto, l'ho visto è lì, e è lì, e lì, antes 43. Ok? Oh. Grazie. <ride> Bene, ora possiamo andargli in base senza troppi problemi. Tanto eh, qua davanti. Ha bardato un po'. E non ho fatto neanche gli utensili in ferro. Quindi potrò avere dei seri problemi. E ha messo anche la trappola. caspita, raccio. Ok, eccolo qua. Ha fatto l'arco, però non è molto utile. Va benissimo. Un sacco di risorse abbiamo. Potenziamoci le cose più che possiamo. Mangiamo una mela. E mi sa che dobbiamo... Affrontarci di nuovo però Avrò la meglio io perché sono molto più forte Ok iniziamo a rompere Perfetto Mangiamo un'ultima mela Chiudiamo qua così non può scappare Sei con le spalle al muro Ho vinto io ho vinto, ho vinto, ho vinto. GG, bella partita. Non ho fatto molto, però bella partita. Sono soddisfatto perché ho vinto. Se non avessi vinto non sarei stato soddisfatto. Beh, dove andiamo a giocarci un'altra Bedwars? Chissà quando riaprono i pixel. Andiamo a giocare qua. Bedwars? Oh, quanto lagga. Riesco ad entrare in una partita? Mi sa di no. Oh, no. Sì, oh, sono dentro. Incredibile. Non è uno scherzo, sono davvero dentro. Ne approfitto per bere un po' d'acqua. Ah, è finita purtroppo. Non potrò più bere. Caspita. Speriamo di riuscire a sopravvivere La cosa particolare di questo server è che all'inizio i materiali escono davvero molto lentamente Perciò la difficoltà aumenta perché se gestisci male i materiali all'inizio sei finito Infatti qua secondo me la prima cosa da fare è andare ai diamanti senza bardare il letto Perché sennò si perde troppo tempo Quindi se non attacca nessuno direi di andare a prendere immediatamente i diamanti Ho già sprecato un sacco di blocchi Ecco L'azzurro stava cercando di fare la mia stessa tattica, ma è caduto di sotto. Direi di fare forgiatrice, così ho più materiali e riesco a bardare il letto decentemente. Eccola qua. Voilà che bello Adesso aspettiamo un attimo e poi bardiamo il letto Il verde vuole attaccare Pessima mossa secondo me Noi ce ne stiamo qua tranquilli per il momento E poi attacchiamo qualcuno Intanto vado a prendermi un altro diamante lì Così non li lascia nessuno Sono tutti i miei diamanti Ok aspetto un ultimo pezzo Ecco qua così ci facciamo l'armatura in ferro Possiamo bardare meglio il letto Faccio qualche blocco Mettiamo l'handstone qua così No l'ho messa male Vabbè tanto devo farmi gli utensili adesso Ci facciamo giusto il piccone Però lui ha bardato con il legno Mentre quello con la lana Ok Comunque per chi se lo stesse chiedendo Sto usando il Tarad Pack versione red Con più l'overlay Vi faccio anche vedere Ecco qua Va che bello In questa maniera L'overlay sopra E sotto il Tarad Pack versione rosso Oh, caspita! No, no, no, stavo guardando la texture pack. Fermo, fermo, fermo. Uh, ci è mancato pochissimo. Mi sono distratto un attimo, e questo subito ne ha approfittato. Dobbiamo stare più attenti. Cioè, devo stare più attento. Perbacco, sta ritornando. Però non lo sa che vincerò io questo scontro. Oh, caspita. Non l'ha rotto, ok non l'ha rotto Questo abusa molto delle TNT Non mi piace questa cosa qua Beh guardiamo così e andiamo a rompere il letto Perché non è corretto abusare delle TNT Anzi potrei farmi sharpness a questo punto Sì, direi che è un'ottima idea Poi se riesco a farmi le forbici Ok lui sta già tornando ma questa volta non ce la farà a fare i suoi comodi Ok è ancora vivo però Adesso però sei finito, quanti blocchi piazzi? Basta, oh è cascato da solo, io non l'ho toccato, ve lo giuro Ora ti disintegro il letto Mi prendo anche i tuoi materiali perché non ne ho molti di blocchi E eh, mi dispiace bello, non è, una... non è mai una buona idea abusare delle TNT Allora ci prendiamo i blocchi velocemente e torniamo nella nostra base Perché presto verremo attaccati da qualcun altro, credo Prendo un altro diamante così mi faccio protection allora facciamoci qua l'ascia, qualche blocco in più e basta così. Ah no, il ciano è stato eliminato dal bianco, sì, dal bianco. Allora passiamo per di qua, facciamo un giro particolare per andare nella casa del bianco. Mm, direi di collegarci direttamente così. Prudel naso un attimo. Ok, sto meglio, grazie mille della comprensione. Spero mi bastino i blocchi. No, perché c'è rosa? Non c'è cascato, non è così. Città. Andiamo via allora, andiamo via. Andiamo via, andiamo via. Non ci voleva questa. Cosa mi invento? Ho finito i blocchi. Oddio. Oh, Fuu. Uh. Dai! Però ho ancora il letto. Oh no. Allora, facciamoci velocemente questo. Proviamo a riportarlo. Hacking. Kill aura. Ok. Facciamoci cose più forti. Una mela. Ok. Qua bisogna essere veloci. Devo spaccargli il letto, però devo anche proteggermi. Quindi provo a farmi al volo una protection. Due. Vediamo se riusciamo a contrastarlo. Ok l'ho ucciso, meno male, meno male Con questi diamanti penso che non farò niente, li metterò in chest E mi farò delle mele e ne mangio una subito perché sta tornando il cheater O forse no, ha cambiato idea No, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì Ok, scendiamo così senza prendere danno alla caduta Facciamo attenzione, dobbiamo fare veloce, dobbiamo rompere il letto Perfetto, vediamo se riusciamo anche a killarlo Dai! Sì, l'ho ucciso Meno male che ho fatto protection 2, sennò sarei morto. È stata davvero una bella mossa farsi protection 2. Ora vado diretto dal rosso. Ok, no. Ha oh, l'armatura in diamante. No. Però noi siamo protection 2, anzi. Siamo protection 3. Ci prendiamo un'altra gap hole, facciamoci altri blocchi e proviamo a fare un collegamento diretto per la sua base. Oppure possiamo passare da questa sorta di isoletta. Vediamo se ci spara, se fa qualcosa di sospetto. No, sta andando al centro. Ok, forse vuole chiudermi. Ha una fireball in mano. Come ha fatto? Dovrei averla respinta, in teoria. Ok, si vuole andare appunto al centro. Facciamo veloce anche noi. Ok, ha la spada in diamante. Oh, okay, caspita. Va bene, l'abbiamo ucciso. Mangiamoci la mela. E andiamo a spaccargli il letto. Ma perché mi prude sempre il naso mentre gioca a Minecraft? È impressionante, sta cosa. Hai fatto una fireball? Ma oh, no, ha messo la trappola. Ok Nooo, mi ero clacciato due volte. Eh, quella trappola non ci voleva proprio. Accipicchia. Allora, vado in quella base laggiù dove mi farò un po' di blocchi e delle mele d'oro. E se ci rimangono materiali, magari una fireball. Ma dubito. Ora dobbiamo andare nella sua base. Lui è al centro. Ma scusatemi, perché fare tutto il giro quando posso arrivare da qua? Sarebbe tutto più semplice, no? Dove è andato lui? Sarà tornato nella sua base. Spero non si faccia ossidiana. Veramente, me lo auguro tutto. Tutto il mio cuoricino Arrivo lì e mangio la mela Ok, mangiamoci una mela E proviamo ad attaccarlo Il fireball jump Cosa succede? Mi aspettavo un ban per fly Però non è successo per fortuna Oddio, la spada in diamante di nuovo Ho finito i blocchi Uh, Con mezzo cuore Ce l'ho fatta ah, Abbiamo vinto Spettacolo, spettacolo. Meno male, ci voleva una bella vittoria. E anche oggi ci siamo portati a casa due belle Bedwars. Io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bellissimo like. Inoltre seguitemi sul sito Viola perché spesso faccio le live dove giochiamo appunto le Bedwars oppure le Skywars o altre modalità come il Practice o il Prison o altro ancora. Detto questo mi raccomando lasciate like, commentate con tavolino, fate i bravi e noi ci vediamo in un prossimo video.